Io ti ho visto fare qualche seduta durante i nostri workshop, quando facciamo le verate, no? Pensavo che tu fossi molto più direttivo invece, pensavo che tu fossi molto, non comportamentista, però molto... Fai questo, hai provato questo, qual è la, la, la, la soluzione per te, molto più trans se vogliamo? Questo succede, no, nella maggior parte delle volte la connessione in diretta. Mm, mm, mm. E spesso, lavorando molto con oscenti, spesso... Posso essere un po' più diretto. Con gli adolescenti un po' più diretto. Sì. Diciamo Dare indicazioni. Sì. Più chiaro, più diretto, meno, meno indiretto, insomma, rispetto alla comunicazione. Ok. Poi ti ripeto, però, credo che ogni persona sia una persona a sé. E quindi no, non saprei dirti, cioè, la maggior parte delle volte è così, però non è sempre così. Infatti, come hai fatto a fare una scuola di specializzazione? Ah. C'avevo i capelli lunghi come i tuoi quando ho iniziato. No, perché noi abbiamo condiviso parte del, del, del percorso e so le fatiche, no? Però... Um... Io, non mai, io avevo questo sogno da, da prima che ci conoscessimo, però non ho mai iniziato, non ho mai anche provato. Tu Infatti, sei. i capelli atteso rimasti. Infatti teso rimasti, pochi, ma tra un po' vedrai che. Eh, tu sei il, come si dice, curi tu più la, spa, la parte burocratica, eccetera, no? Cioè io mi ammazzerei piuttosto che, che fare... E invece hai, sia per, quello, sia per quello che ti dicevo l'altro giorno, no? La tua capacità zen di mandare a quel paese. Quella del Marchese Regrino, quella del Grillo. Quella del Marchese del Grillo, io, io sono la mia. Però. No, però di mandare a quel paese le cose che, che non vanno, non funzionano, cavo cioè si trova un'altra. cioè io ci vedo tanto, Federico quando fai non, non c'ero il dottor Piccerilli ma in senso buono non c'ero il dottor Piccerilli tanti i tuoi pazienti cedo tanto Federico mm -hmm. anche se le persone che vengono da te non ti trattano come Federico l'amico cioè magari c'è può essere un rapporto più e lo sento che ridete che uscite insieme io, io non ci riesco a fare questa cosa no? um... usciamo insieme che sei no usciamo insieme dallo ah, studio okay. no, perché dalle sì, sì. seduta, è tu tu esci io io 5 minuti devo aspettare eh, sono irrigidito su questo anzi cerco di prendere ma Io ho due figli a casa che mi aspettano capito? quindi sì, l'ultima ultima seduta faccio. vado sì, sì. Eh, quindi c'è il rispetto da parte delle, delle persone della figura però non c'è il, um, il non c'è il, il camice non c'è Federico Ma secondo me la differenza fa quanto le persone poi stanno bene mm. quindi se il tuo lavoro è efficace ma soprattutto efficiente poi il riscontro c'è al di là del fatto che tu Posso avere una giacca, piuttosto che un pantalone strappato, piuttosto che uscire dopo 5 minuti e uscire insieme Infatti ti certo, sei vestito così solo per me Ma perché mi hai parlato dei, dei video, io non capisco poi i social, tutte queste cose strane mi I social devi andarci in giacca no, e... No, ho pensato una cosa tipo fazzoletto. un po' seria, capito? Ma quanto no. No. ho mai trasmesso un vabbè, fammi, questo fa le riprese, cioè, mi, sono, mi sono un po' emozionato insomma su sta cosa se no, Vabbè, vabbè In macchina c'ho cioè, la tuta comunque, quando esco mi, mi cambio Come hai fatto a... Uh... Non ti hai mai chiesto questa cosa di come hai fatto iniziale? 8-9 anni fa, insomma, inizio del percorso, poi ci siamo incontrati dopo un pezzo di strada Tendenzialmente ero stanco eh, Del non poter in qualche modo portare avanti le idee, soprattutto rispetto alle terapie brevi Tu devi immaginare che quando mi sono specializzato e tu hai ancora studiato probabilmente era 1999, sia la laurea che insomma, poco dopo la specializzazione. Tutto quello che era dei brevi, allora c'era solo l'approccio strategico, era assolutamente considerato, non considerato, semplicemente. Quindi insomma le mie battaglie con colleghi e amici sono state impegnative. Stravagando facendo ho approfondito tutto il discorso di repi brevi e quindi ho deciso di, di provare a seguire questo iter, di mettere su una scuola che, che realizzasse anche tutto quello che non avevo avuto io nel mio passato, in termini formativi. Eh, io la mia esperienza professionale ho fatto anche per un periodo responsabile della gestione qualità, che comunque è tutti i processi e procedure che portano all'eccellenza delle organizzazioni. E quindi l'idea era fare qualcosa che fosse eccellente nel, nel campo delle terapie brevi e quindi lì ho iniziato a, a buttare giù il progetto, poi ci siamo incontrati, insomma andare avanti il processo. L'unico Benz è quando è stata poi approvata la scuola, nel senso che lì è. A mo' la devo fare. mo' la devo fare, nel senso comunque in mezzo a tutti gli impegni professionali era un'altra un situazione da seguire però l'idea era qualcosa che fosse l'eccellenza rispetto alla formazione di terapie brevi Ti Te mi hai detto una cosa, una volta me l'hai raccontato io ho iniziato con, mi dicesti a lavorare con la disabilità proprio lo dirò in maniera leggermente meno colorita perché ci sono beh. i bambini da casa, um, a pulire la cacca uh, delle persone e poi evidenziasti proprio con la mano in mezzo al... Ho scoperto lì cosa erano gli emorroidi? Hai scoperto lì cosa erano gli emorroidi. E, e questo è, è fantastico, nel senso che... Um, se non ti sporchi in tutti i sensi um, ti mancano dei pezzi, no? Uh, io se non avessi fatto i quattro anni uh, di tirocinio e volontariato, perché poi non era solo tirocinio nell'ASL, dove vedi cose che non vedrai mai in privato, mi sarebbe mancata una fetta enorme. Uh, che cos'è per te il cliente difficile, la persona difficile? Ripeti la domanda? Esiste. No, non esiste, cioè, il momento in cui tu lavori con le persone sono persone, quindi è proprio attribuzione di significato che ti porta a un'attribuzione di complessità che ti porta fuori strada mm -hmm. tu, tu non ce l'hai le teorie in testa, cioè, quando lavori non pensi, tu non pensi manco alla tentata soluzione disfunzionale, tu no. pensi a spostare Io penso a spostare, io lavoro, ho, nel senso poi conosco tecniche, cioè, le conosci, e teorie, però, le però quando lavoro sto sulla persona quindi è una combina tra paccia testa, testa, pancia testa, testa-pancia. Usi tecniche, cioè dai tante prescrizioni o hai quelle due o tre di riferimento e. Due, tre, quattro di riferimento, cinque, e poi invento quello che viene. Sempre rispetto alle logiche, però chiaramente. Però è molto. Non so come dirti, io ho giocato a pallone da piccolo, poi non essendo insomma, troppo portato, chiaramente non ho fatto il calciatore. Eh, però quello che viene, bene, che viene bene nel calcio è quando arriva la palla e tu di prima fai qualcosa che sia un passaggio, un cross, un tiro e, e porti la palla insomma dove, dove deve andare tra in, in gergo teatrale il discorso è buona prima mm. quindi in terapia molto io vado di, di istinto e, Istinto, poi per fortuna o perché insomma le competenze riescono a tradursi nell'istinto, tendenzialmente è sempre buona la prima. Mm. Ti basi su quello che fa la persona in quel momento? Su, su quello che fa la persona e su quello che percepisco io e come rimandarlo. Quindi tu vedi un paziente, un cliente, una persona, mm. ehm, la tua idea è gli devo allargare la prospettiva, gli devo far vedere altri angoli, altre possibilità di fare le cose. Sì. Okay. Lo puoi fare tramite direttive o più spesso tramite interazioni, linguaggio, comportamenti indiretti? Sì. Raramente gli dici… Può capitare? Può capitare. Gli dici Soprattutto con gli adolescenti. Soprattutto con gli adolescenti, ok. E puoi usare le prescrizioni come, come leve, come un aiutino da casa per, per, sì. per quello. Mm. Prescrizioni, ehm... a volte anche altre, altri stimoli, nel senso non so, si ragiona sulla lettura piuttosto che alcune volte mi è capitato. Sì, i libri. Sì, alcune volte mi è capitato di di <coughs> vedere insieme delle foto. Dipende, dipende. Vedere insieme delle foto? Sì, dipende dalle persone, insomma, ti ho detto che non c'è una, una cosa su misura. Chiaramente tutto questo poi è inquadrato rispetto al mio approccio, quindi io faccio terapia sulla singola come prima battuta, solution focus seconda terza quarta seduta, terapia strategica se serve alla fine. Mm -hmm. E più o meno insomma dipende dalle persone, poi ogni cosa c'ha… Però le, le strategie poi decise possono essere dirette, indirette… Dimmi una cosa, aspetta, lo segui così tanto il modello che poi insieme pure nella scuola? Pensavo che fosse invece più. Così, così tanto così tanto. No, così rigidamente no? Così rigidamente no. Ok. No. Cioè, adesso non più. No, certo, certo. Però so, so, so, non so come dirti, però insomma lo sei pure tu probabilmente. L'esperienza poi ti porta a definire un tuo stile, no? Certo. E quindi quello stile, poi qualcuno sostiene, che se stile, quella cosa funziona continua a farla. L'evidenza mi dice che il mio tipo di approccio funziona, non sempre, e non comunque, però insomma se dovessi fare una statistica i risultati sono positivi, non lo dico io insomma, tendenzialmente quello che dicono le persone rispetto ai feedback che lasciano, piuttosto al fatto che non è che vedo una persona a settimana, insomma. ne vedo diverse e questo vuol dire che Quindi, ormai è molto personalizzato.